Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia dell'Olanda per i mondiali in Qatar che si stanno disputando In versione player, la maglia è indossata dai calciatori La maglia Nike, Olanda 2022, presenta una diversa tonalità di arancione rispetto alle precedenti La maglia di casa Nike è laser orange, che ha un colore molto giallo-arancio per la grafica viene utilizzata una seconda tonalità di arancione, più scura e più tradizionale. La caratteristica di spicco è una grafica all over che si ispira alla pelliccia di un leone. Questo è ovviamente ispirato dal leone presente sul crest. Il leone è l'animale nazionale e reale dei Paesi Bassi ed è sul crest dal 1907 quando vinsero 3-1 a sul Belgio. Secondo Nike, il design Dancing Squirrel non solo evoca la criniera del leone, ma rappresenta anche la fluidità del sistema tattico Total Football. A mio avviso questa maglia è molto bella, nella sua semplicità ne prende comunque 4 stelle. Questo colore, che non so se nel video rende come dovrebbe, è veramente stupendo, con queste diverse tonalità di arancione, stupende! Qui in alto vedete il costo che per una maglia fatta così bene, con dei tempi di spedizione così veloci, questa è arrivata in 24 giorni, è veramente imbattibile. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora vi lascio la parte finale in cui vedrete la vestibilità. Prima di farlo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!